fasi più importanti del lavaggio e anche il risciacquo finale. Allora, oggigiorno i balsami che si sono, trovano in commercio hanno già un pH di loro eh, acido che permette eh, alle squame di eh, appunto chiudersi eh, e quindi in seguito il capello eh, risulta sano e lucido proprio perché riflette la luce, perché le squame sono chiuse. E, però se avete dei capelli mh, particolarmente eh, tendenti al crespo, se avete dei capelli che sono opachi, vi consiglio, eh, proprio anche per il discorso del calcare che si può trovare nell'acqua, vi consiglio di provare il risciacquo acido. È un argomento eh, trattato approfonditamente qui sul canale YouTube, ma anche sul blog, vi lascerò il link, che si può fare sia con l'acqua, eh, con il succo di limone, si può fare con l'acido citrico oppure appunto con il classico aceto di mele. E favoloso, provatelo, assolutamente sperimentatelo e voi decidete se fa per voi in alternativa al risciacco acido per chi ha le lunghezze secche e disidratate vi straconsiglio il gel di semi di lino anche di questo ho fatto il tutorial lo trovate qui sul canale youtube è facilissimo da fare, in 5 minuti lo fate prima di iniziare a lavarvi i capelli e Vi straconsiglio di immergere le vostre lunghezze per qualche minuto eh, in una bacinella dove c'è questo gel di semillino e eh, la rimanenza di versarla su, eh, sulla testa e di assolutamente non risciacquare e, e di quindi uscire dalla doccia con questo gel di semillino sui vostri capelli, ovviamente tolendo il surplus, l'eccesso di eh, che ci potrebbe essere. fase di asciugatura, è straconsigliato, io vi straconsiglio di utilizzare, vi faccio vedere, un pano in microfibra, io utilizzo questo, è fantastico, perché vi aiuta assolutamente a togliere quel surplus di acqua, quell'eccedenza di acqua, senza andare a strofinare, né la cute, assolutamente non le lunghezze, quindi sulle lunghezze non dovete assolutamente fare quel movimento che viene quasi, devo dire, viene spontaneo a tutti, ma se vedete il parrucchiere non lo fa mai, anche lui parla, parlando con lui, infatti mi è venuto l'idea di assolutamente parlarne anche con voi, perché viene quasi spontaneo fare questo movimento no, di, di strofinatura per togliere l'eccesso. Vedrete che utilizzando un panno micro, micro, microfibra <ride> cambierà la storia, perché dopo 5 minuti se voi lo togliete, Tutta tutto l'acqua, tutto quell'eccesso di acqua rimarrà impregnato nel, nell'asciugamano, mentre eh, i vostri capelli saranno già più gestibili. In questa fase, ehm, io che soffro di cervicale e di mal di testa, non mi permetto di lasciare i capelli asciugarsi all'aria, che è la cosa più, diciamo, sana per i nostri capelli, soprattutto d'estate. Se utilizzate il fern, vi consiglio di um, utilizzarlo uh, massaggiando sempre la vostra cute, quindi uh, quanto più lontano appunto dalla vostra cute e dai, dai, dai vostri capelli e andate sempre a massaggiare uh, la vostra cute stimolando appunto il microcircolo e soprattutto um, è una cosa favolosa per i capelli fini perché andate a dare uh, un po' di volume, quindi uh, a queste radici che tendono ad appiattirsi, no? proprio anche per il peso dei capelli e tutto il resto. Ma se voi utilizzate anche un buon prodotto di styling, come anche tipo lo spray, io ce l'ho qua, il mio spray ovviamente per volumizzante, vi aiuta a dare quel tocco in più di volume, quindi di non avere i capelli attaccati alla testa. È essenziale utilizzando appunto il phon, io guardo sempre quando lo scelgo il phon, di utilizzare un phon che... Um, sia sì, abbastanza potente, quindi più è potente sono 200 watts, non sbaglio, eh, più è potente meno tempo ci impieghiamo appunto, ad asciugarli ehm, e preferisco spendere, investire un po' di soldi in questo perché poi risparmio a livello di tempo tutte le volte che li devo asciugare ed è importantissimo per evitare l'effetto crespo di utilizzare il phon come fanno tutti i parrucchieri, voi rubate sempre il loro mestiere, dovete sempre quando andate dal parrucchiere provare a capire cosa fanno in modo da avere dei capelli da parrucchiere, come si dice, no? Quindi se notate, loro utilizzano sempre, non vi mettono mai eh, con la testa in giù per farvi asciugare i capelli, ma ve lo passano ovviamente in questa posizione qui, quindi sempre da, partendo da su all'ingiù, mi raccomando. Quindi non andate mai con la testa in giù, eh, insomma, eh, oppure non tenetelo mai così in modo tale che eh, il um, getto d'aria parta all'insù, quindi bisogna sempre asciugare anche sempre con uh, um, il bocchettone in giù. Il um, film che utilizzo io è questo della Elkim uh, Healthy Ionic 390C, l'ho preso su Amazon, penso di averlo pagato 150, non mi ricordo, vi lascio il link nell'info box del video se volete, e devo dire che mi trovo stra bene anche eh, proprio grazie alla sua potenza riesco ad asciugare i capelli un po' più velocemente cioè, rispetto a quello che utilizzavo prima. Io vi sconsiglio in questa fase di pettinarli, di evitare di pettinarli perché se, ovviamente varia molto da tipologia di capello a tipologia di capello, i miei che sono fini e sottili io in questa fase fino a quando non si asciugano non li tocco con il pettine. Al massimo, se proprio vedo che c'è un nodo ma difficile che si crei, utilizzo appunto di nuovo il pettine in legno. Quindi è importante in questa fase, quando asciugate con il phon di utilizzare le mani, le dita delle mani. Quindi che facilmente vi permettono, vi permettono di appunto andare in tutti i punti necessari. Anche la spazzola Io vi consiglio di assolutamente evitare le spazzole che sono in plastica o comunque non hanno setole naturali. Io. Adoro, come vi dicevo anche in qualche video fa, le spazzole in legno, non solo il pettine in legno, ma quindi anche la spazzola in legno perché è morbidissima e va sempre a, nel momento in cui pettino i capelli, mi va anche a massaggiare e a stimolare la microcircolazione del, del cuoio capelluto. L'ideale sarebbe farlo ovviamente la mattina e la sera, come dice la mia istruttrice di yoga, la sera soprattutto è importantissimo prima di andare a letto a spazzolare i capelli perché riusciamo anche a liberare tutte le energie che si sono depositate durante il giorno, oltre che lo smog e tutto il resto, ma proprio per un discorso di ristagno di energia che soprattutto sui capelli lunghi ci possa essere. Non so se sapete di più su questo argomento, potete commentare, eh, lasciando un commento qui sotto. Ehm... Come li pettiniamo? Perché ho notato uh, che anche su questo c'è un po' di confusione, assolutamente non partite dalla uh, radice, ma è importante, come fa anche il parrucchiere, ritorno al mio santo parrucchiere, uh, se notate, loro quando iniziano a pettinare, iniziano sempre dalle punte, quindi partono dalle punte, eh, se incontrano dei nodi, man mano risalgono, quindi assolutamente, solo dopo che anche le lunghezze sono... Um, libere di qualità, qualsiasi nodo si può partire poi appunto e massaggiare e distribuire quello che è il sebo naturale prodotto da, dai nostri, da, dalle nostre ghiandole sebacee sulla eh, lunghezza dei capelli. Chi ha i capelli grassi ovviamente secondo me questa spazzolatura totale dovrebbe avvenire solo una volta al giorno perché rischiamo appunto dopo uno o due giorni eh, che, eh, di distribuire appunto il grasso che si può trovare sulla cute anche sulle lunghezze, il che non sempre è un male perché se le lunghezze sono Uh, secche, il fatto che arrivi questo grasso naturale prodotto da, dalle nostre gatorose abacene non può far che bene a delle lunghezze che uh, proprio sono disperate e necessitano appunto di una componente lipidica